Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi eh, finalmente eh, sono riuscito, grazie a Marco Nicoli, che assolutamente ringrazio tantissimo, mi ha eh, praticamente trovato un'applicazione dashboard per Simab per far funzionare appunto le lignette ragazzi per farvi sistemare il force feedback ed evitare il clipping sì perché nel video precedente in cui parlavo del force feedback per Air Factor 2 come migliorarlo purtroppo molti di voi la dashboard che avevo fatto non funzionava quindi questo nostro Marco Nicoli è riuscito a scovare appunto un'applicazione bella che è fatta e funziona perché io l'ho installata ed è praticamente è funzionato subito quindi scaricate qua dal link in descrizione eh, il file che vi ho messo appunto e eh, lo scompattate e vi ritrovate con questa cartella qui eccola qua force feedback d'accordo questa cartella qui bisogna andarla a mettere sotto lì, la cartella di installazione di Simab, quindi tasto destro su l'icona apri file destinazione e andiamo come al solito qui in default template e a questo punto dash template scusatemi quindi qui basta fare taglia incolla io ce l'ho già installato quindi non lo faccio chiudiamo ed avviamo simab d'accordo eh, quindi eccolo qua avviamo simab e vi ritroverete nella dash studio qui qui sotto voi, io ce l'ho sopra ma voi ce l'avete qui sotto per la prima eh, prima volta che la utilizzate e vi ritroverete con questa eh, dashboard, la prima, che è la force feedback, che praticamente è la linea che io ho fatto per voi, eh, in cui praticamente si muoverà in base al movimento del volante, ok? E poi abbiamo anche le gauge, cioè praticamente questo, che vi dà... Eh, clutch, brake, throttle e force feedback cioè frizione, freno e acceleratore più il force feedback ne avete due, non una, due ragazzi questo ovviamente si può ridimensionare un po' come volete, la mettere al lato così potete fare dei giri prova magari lo mettiamo qua, dei giri prova per eh, testare appunto eh, il force feedback e in più vi dà eh, anche il movimento dei pedali quindi per farvi vedere che funziona andiamo a provare su Air Factor 2 ovviamente ragazzi la guida precedente che ho fatto dove bisogna scaricare il plugin shared memory eccetera questo dovete averlo fatto perché altrimenti non funziona quindi se non l'avete fatto vi invito assolutamente a vedere il video precedente dove spiego eh, come regolare al meglio il force feedback di Factor 2 ed evitare il clipping e poi venire a scaricare questo, eh, questa dashboard quindi andiamo su Factor 2 ragazzi allora siamo su Refactor 2 come vedete guardate un poco si accelero eh, troppo l'acceleratore funziona il brake ed ho, ed ho veramente la frizione eh, premuta quindi adesso andiamo a vedere come funziona il force feedback vedete io muovo il volante e si muove quindi eccolo qua io esco dai box adesso sono un pazzo come vedete posso subito analizzare se c'è clipping intanto sarà o arrestato dai commissari di gara perché sono uscito come un pazzo dai box ma non importa, a noi quello che ci interessa è vedere il funzionamento appunto di queste barre che ci danno indicazioni se andiamo in clipping o meno per poter poi aggiustare come vi spiegavo nel video precedente appunto come sistemare questo force field come vedete funziona ragazzi, ne avete addirittura due potete posizionarli dove volete ovviamente questo è per un gara non è che vi servono ehm, perché a parte che non c'è la trasparenza che è fatto solo appunto per analizzare il movimento dei pedali e del force feed, il force feed è quello che ci interessa e quindi così potete andare a vedere il comportamento del vostro volante quindi ragazzi spero che questo video di rettifica dove finalmente abbiamo trovato, grazie al nostro Marco Nicoli una dashboard, anzi una doppia dashboard che funziona eh, vi sia piaciuto quindi questo video non esitate a lasciare un pollice in su, a lasciare un commento ed iscrivervi al canale, non esitate a attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul tubo, noi ci vediamo prestissimo da Fabris è tutto, ciao!